Ciao, sono Elena Gremese, sono una professional organizer, cioè una consulente di organizzazione personale. Uno dei miei campi di specializzazione è il mondo digitale, in particolare come organizzare i propri dispositivi, computer, il materiale che abbiamo online sul cloud e come poter collaborare e lavorare assieme utilizzando la tecnologia. Ho deciso di fare una serie di video per approfondire alcuni temi e in particolare per cercare di capire come mai c'è una convenienza a passare dal cartaceo al digitale questo non sempre è possibile e non sempre è la scelta migliore ma spesso ci permette eh, di lavorare meglio di risparmiare tempo e di essere più produttivi bisogna però farlo bene quando io parlo di dispositivi e di tecnologia mi piace sempre avere un grande obiettivo cioè il benessere digitale gli strumenti infatti devono aiutarci nella nostra vita e non complicarcela e quindi dobbiamo in qualche modo fare le scelte giuste per riuscire ad avere tutti i vantaggi nell'utilizzo della tecnologia e di eliminare il più possibile gli svantaggi. Ho deciso di fare quindi una serie di video per approfondire alcuni temi che possono aiutarci a scegliere come e quando usare i dispositivi e a mettere in luce i vantaggi del loro utilizzo. Se sei interessato a questo tema, con piacere ti aspetto per i prossimi video.